siamo lieti di annunciare <ride> ci vuol fare una base tensiva perché... sì. una base tensiva vince il premio del pubblico maschile Francesco Pezzulli <ride> io lo sapevo ce la suoniamo e ce la cantiamo dai Francesco e con lui abbiamo completato proprio il poker d'assi ed eccoti qua. Lo sapevo, era l'unico che sapevo perché sta in internet per cui sul web io lo sapevo. Loro mi hanno detto che venivano ho detto sì, è perfetto. No, il passetto non è difficile, è così. No, è chiudi, apri e saltino là. Eh. Tu non ti fa male che ti aspettiamo domani in radio. Eh? Ci vorrebbe Carlo Reali per questo. Ciao. Al allora, volevo ringraziare tutti, grazie a tutto il pubblico, grazie dell'affetto, grazie soprattutto al trio Medusa per essere qua, due del trio, perché domani mattina alle 5.20 hanno la sveglia, alle 7 sono in diretta, due, e alle 8.10. Alle 8.10 avremo un ospite particolare <ride> proprio per lo spazio dedicato al doppiaggio che si chiama Voices, ospite a Radio DJ. Grazie a tutti. A mezzanotte grazie. e mezza chiudeva il parcheggio. Dai. Adesso lo forziamo. <ride> Dai. Eh no, è vero. Siamo arrivati, la finita. Vabbè, allora. vabbè, con la macchina tua rompiamo <ride> la cosa e scappiamo con le macchine. Perzulli, ma sei contento? È bella questa è cosa? Bellissimo. È bellissimo. Andiamo sul femminile, ce cioè l'abbiamo la busta. Qua, sì. Eccolo qua. Sono resta qui, Perzulli, vediamo. Il microfono, grazie. Premio del pubblico femminile vince Domitilla D'Amico. No, oh, in non modo e un altro. Io lo sapevo, non te l'ho detto. Oh, oh. tutta questa fatica non te l'ho eh? detto per... per nulla lo sapevo da stamattina ma non lo, questi due li sapevo ma non te l'ho detto lo sapevamo lo sapevamo lo... il microfono eccola il microfono a domitilla sicuramente vorrai dire ecco. qualcosa al tuo pubblico che ti ha votato <ride> sì sono famosa di solito mi metto a piangere guadagniamo il centro del palco che l'unica cosa che guadagneremo Stasera, stasera. non piango vorrei cercare di di convogliare tutte queste emozioni, eh, non più nelle lacrime ma nella felicità di ricevere un premio così importante perché, eh, per, la, per chi fa il nostro lavoro, perché al di là delle, delle dichiarazioni di questo o quell'altro attore diciamo dell'ultima ora, eh, la cosa importante per tutti noi è, è il pubblico, cioè senza il pubblico il nostro lavoro non potrebbe esistere e quindi sono qui stasera e e eh, penso e credo <ride> Bello, dice, non continuerò a fare quello che faccio quindi rispettando appunto il pubblico eh, ringraziando ovviamente tutti quelli che hanno deciso di votarmi eh, con l'intenzione e promettendo loro che non ho intenzione di tradirli grazie domitile l'amico. e allora signori grazie Ce grazie a tutti manca l'ultimo premio ringraziamo ovviamente domitile l'amico sotto braccio in prima fila con Francesco Pezzulli, vi prego tutti e due. due. Marti Dix, non gli dire ti <ride> Agenti di Agenti <me>. federali? <ride> NCIS. Yes. Due deficienti, guardate. No, che cos'era? Era? È... Eravamo in sala, è una settimana che prova i passi del balletto. È vero. <ride> non ci dormiva la sera. Parta, io tre parta. mesi sbaglio che dobbiamo fare la la land, faceva il passetto <ride> mi dava certi calci. Ma è questo è bellissimo, ah Dio, ho sognato una vita, ho fatto male, ma ho sognato. Io non ti ho detto niente, però te lo sei meritato Grazie. in pieno, come tutti i nostri colleghi. Grazie. Francesco Pezzurri, mio amico, Andrea Razza, Medusa. la signora De Angelis, due del Trio Medusa, Giorgio e Furio, un bacio a Gabriella domani mattina con voi, come tutte le mattine, Radio DJ. Grazie! Stacchetto! Grazie. <ride> sì, candidato il miglior film ci siamo